Perché Cuba e Lavana? Perché dopo tanti congressi internazionali, dopo aver conosciuto la qualità e la preparazione dei colleghi urologi cubani, abbiamo deciso di intraprendere questo percorso insieme. È un percorso di formazione. Io parto dall'Italia per stare qui 7-10 giorni e insegnare la tecnica mini-invasiva che ho messo a punto negli ultimi sei anni grazie all'aiuto del professor Paul Perito di Miami. Che da quando ho fatto l'intervento mi è risvegliato un appetito sessuale mostruoso dovuto a rivedermi com'era una volta.